Salve a tutti e benvenuti nel primo mod Spotlight di questo canale. Come primo, primo mod Spotlight ho scelto di farne uno su Doom, quindi è un WAD e si chiama Brutal Doom. Questo WAD modifica eh, enormemente il gameplay di Doom lo rende molto più sanguinoso, molto più interessante e ne aumenta anche la difficoltà allo stesso tempo perché i mostri hanno attacchi diversi più potenti possono fare le fatality ehm, anche il giocatore ovviamente può fare le fatality ehm, e di conseguenza diciamo abbiamo un bilanciamento di, di difficoltà da entrambi i lati sia dalla prospettiva dei mostri sia dalla prospettiva del giocatore perché il gioco diventa più difficile sia per noi sia per loro perché noi siamo più forti e poi un'altra cosa che vi volevo dire è che modifica le armi infatti le stesse armi di Doom vengono modificate non abbiamo nessuna arma del Doom normale nessuna proprio abbiamo infatti all'inizio del gioco spawniamo con un'altra arma adesso vediamo e io sto giocando con gli Ultimate Doom perché ho provato a fare un video con Doom 2, però ho avuto delle difficoltà tecniche. Quindi gli Ultimate Doom, ovviamente Brutal Doom è compatibile anche con Doom 2, modifica la doppietta e la doppietta risultando in Doom 2, ovviamente la modifica così col tasto destro si fa un colpo che eh, ri consuma soltanto la munizione, col tasto sinistro invece fa il classico colpo potente che consuma due munizioni. Andiamo in uh, Nidhi, quindi Dead, che è il primo capitolo, e abbiamo delle, delle difficoltà modificate. Abbiamo Power Fantasy, Wussi, Harsh, Full, Ultra Violence, I Am Super Bad, 12 in a 10-point scale of bad e Black Metal. Queste difficoltà non sono ovviamente quelle di Doom normale, Black Metal è una versione avanzata di Nightmare, ad esempio Full Ultra Violence. Corrisponde a Ultra Violence. Ogni difficoltà ha le sue caratteristiche. Cliccando sulla difficoltà ci va a vedere le caratteristiche. Power Fantasy non ci va a vedere le caratteristiche perché è la difficoltà più semplice. Ovviamente, le altre difficoltà, come ad esempio, wulsi nemmeno. Harsh, nemmeno. Ultraviolence nemmeno, quindi queste di qua corrispondono a quelle di Doom normale fino a Ultraviolence. I Am Super Bad corrisponde a Nightmare e infatti ci dice che i nemici danno il 50% di danno in più, che sarebbe appunto eh, come Nightmare. Una cosa interessante da dire è che qui non respawnano i mostri, che è già una cosa molto positiva. Almeno avviando il gioco con GZ Doom non mi respawnano. Poi, se si gioca il WAD con altri engine, forse respawnano perché hanno delle configurazioni diverse. Non lo so. Comunque, a me, con GZ Doom non respawnano in qualunque difficoltà. Touring a points, scale of bad: i nemici sono molto più veloci. E poi abbiamo Black Metal, che è la difficoltà avanzata di Nightmare. Nemici molto più veloci e fanno il 50% di danno in più. Ovviamente, giochiamo in black metal perché è la difficoltà più bella, secondo me. Ok, eccoci qua: Gli Ultimate Doom Classico del 93, bellissimo gioco. Ma ovviamente, qui non stiamo a vedere soltanto la bellezza di Doom stiamo a vedere la bellezza del Wad Brutal Doom questo WAD ovviamente è gratuito si scarica da moddb.com in descrizione troverete il link di download aggiunge dei mostri in più in altre posizioni in cui non eravamo prima e il fatto che non respawnano è una cosa veramente positiva perché sinceramente a me non è mai piaciuta come cosa che responassero in Nightmare perché ad esempio eh, nel Nightmare di Quake non responano ad esempio e, quindi secondo me è meglio così una volta morti morti basta non ha senso che tornino in vita e poi sono già morti eh c'è questo adesso le hitbox in brutal doom sono modificate nel senso che è possibile fare gli headshot armshot e leg shot. quello che sto dicendo io è che praticamente è possibile calciare i cadaveri in giro in questo modo premendo Q e poi è possibile tranciare talmente le braccia in questo modo oppure la testa e di conseguenza hanno delle animazioni diverse alla morte e altre cose varie anche eh, gli sprite morti sono diversi, alcuni seconda di come muoiono tipo questo è morto perdendo un braccio quindi non ha più il braccio le esplosioni e il fuoco sono molto più belli hanno modificato anche i lens flare si può vedere qui c'è questo effetto che clippa nel soffitto però eh, in generale è un bel effetto nei spazi più larghi ovviamente dove non si vede che clippa qui c'è un segreto che si abbassa questo muro e si può salire da sopra, per ora non mi ricordo come si fa ad attivarlo, di conseguenza non posso andarci forse era qualcosa tipo di andare qui e si abbassa non mi ricordo proprio, non mi ricordo proprio comunque qua non c'è niente, una soul sphere forse se non ricordo male ok, morto Segreto 66% perché mi manca quello che non mi ricordo. Doom veramente ci ho giocato tantissimo da piccolo. È stato uno dei miei giochi preferiti. Insieme ad altri, ovviamente, come Duke Nukem 3D, Shadow Warrior, Blood, Blackstone, Wolfenstein. Questi giochi degli anni 90: giochi bellissimi. Questo è anche il primo video che faccio di questo genere, quindi di conseguenza, non, non so come, come verrà. Se dovesse risultare troppo noioso in alcuni punti, ehm, niente semplicemente perché non so ancora come fare questi video ovviamente migliorerò col tempo cioè guardate la bellezza di queste di questo mitro poi con F è possibile fare le, le taunt Così, al cadavere, ad esempio. <ride> ok, basta. Allora, saliamo qua sopra. Andiamo a prendere... Ehm, il medikit. La prossima volta, però, cercherò di, met di mettere il microfono... In maniera diversa perché il pop filter mi sta coprendo mezzo schermo. <ride> Qui c'è un segreto, bisogna sparare nel muro e si alza in questo modo. E questo corridoio porta alla motosega. La motosega non è tanto modificata nel funzionamento. Però è molto molto più sanguinosa Molto più bella Treva anche la visuale E poi si sporca anche Bellissimo È possibile tranciare anche I cadaveri Almeno mi pare Vediamo subito Guardate qua Lo stomaco Le, le interiora bellissimo scariciamo le munizioni premendo R poi alcuni comandi allora con i pugni tenendo premuto il testo destro del mouse e correndo verso i mostri si fanno le fatality ma non le fa sempre vediamo se adesso riesco a farne uno no è meglio non rischiare qua dentro Vado a prendere lo zainetto con le munizioni. Dovrebbe essere qua. Eccolo. Con Brutal Doom è meglio evitare attacchi alla rambo tipici di Doom. Perché qui i mostri veramente fanno molto più forti. Eh, meglio evitare. Poi io ho il mitra perché non uso il mitra? Non ho ancora capito bene la differenza che c'è fra sparare il mitra mentre gira in questo modo oppure senza che gira così. Non cambia praticamente niente ma così è più figo sembra tipo sempre pronto, sempre carico qui c'è un altro segreto sarebbe per andare qua sopra qui sotto c'è veramente roba ok siamo pronti per l'ultima stanza del secondo livello difficoltà black metal nightmare avanzato ma è facilissimo non è poi è la sedia questo rumore non è poi così complicata come difficoltà l'altro medikit qua quando si apre la porta c'è il barile ricarico fantastico 10 hp 10 hp attento che qua mi basta uno sputo per morire proprio una pacca e muoio ho preso l'armatura ok infatti sempre pronto sono attento 9hp non mi piace per niente questa situazione Devo prendere quella Sphere. Uh, c'è nessuno Sì. il maialino. Uh, bellissimo! L'effetto anche quando si muore e si viene bruciati, quando si muore per un cambia la skin del personaggio. Cioè diventa con uh, l'elmo nero la, il braccio destro nero lì e eh, continua. Ed esce anche il fumo. Bellissimo. Cioè, è bello anche ehm, come hanno modificato le morti, le, le skin, le, le, gli sprite, ecco, come hanno modificato gli sprite. Cioè, veramente questa mod è fatta, si vede che è fatta da professionisti veramente bravi, modder di quelli come si deve. Come dicevo prima, la mod ovviamente è gratuita, si trova su moddb.com. Questa che sto usando io è la versione 19, che è uscita, mi pare, quest'anno o l'anno scorso, comunque da poco. E ha portato grosse novità, tra cui questo. Ok stavolta mi è andata meglio perché ho più HP Stavolta solamente riesco a prendere almeno la Soul Sphere Qua Muori Perfetto prendiamo la Soul Sphere così mi tolgo il problema della salute non ho più munizioni per il mitra Mori maiale, muori anche te! Andiamo a prendere il lanciamissili anche il ponte dell'ingresso. Perfetto. Cioè io in, a DOOM gioco così praticamente, gioco eh, i segreti, i passaggi segreti per me in DOOM sono come de, delle stanze normalissime. Vado un attimo di qua, qua dentro, a procurarmi altre munizioni. Qua c'è anche l'uscita segreta Munizioni Perfetto Ma ah, si sì, andiamo anche nell'uscita segreta Andiamo alla base militare E' eh, tanto che non ci vado Però prima Un'ultima cosa Altre munizioni Ok possiamo andare Questa è un'uscita secondaria Un'uscita segreta Del terzo livello di Ultimate Doom che sostanzialmente porta alla base militare, che è un livello bonus una musica molto bella e mucchio di marine e imp che vi fanno il curo appena entrate tra parentesi ah, per gli imp basta semplicemente usare il lanciamissili per il resto è consigliabile utilizzare o il mitra o l'altro mitra Oh, munizioni, sì, munizioni Perfetto Ok Qua serve la chiave rossa Non mi ricordo mai l'ordine delle stanze in questo livello Muori Ah, ecco, questa è la prima stanza La struttura del livello è molto semplice Sono quattro eh, stanze più o meno con una sorta di, di sfida ogni stanza da superare. Ad esempio, in questa stanza bisogna uscire tutti e tre imp e poi si abbassano queste tre colonne. Molto semplice come idea. Il problema è riuscirci, questo è brutal doom, vi ricordo. Il Doom normale già l'avrei finito, il Doom normale anche ad occhi chiusi posso giocarci praticamente perché. Sì, forse la base militare in difficoltà black metal con tutti quegli imp non è poi la cosa migliore da da, da giocare. Avrei dovuto evitare di prendere uscita secondaria, ma volevo farvi vedere questo livello e ci riuscirò. Ok. Vediamoci dei marine prima. Uno ha preso fuoco. Sono esploso anche io. Provo l'ultima volta, dopodiché Basta. Okay. Anche... Ad un... Eh... Anche ad un giocatore di Doom. Dopo un po'... Finiscono la pazienza 5 hp cosa dovevo fare con 5 hp vabbè basta così veramente non ne posso più perché è troppo difficile questo livello in difficoltà del black metal questo è la brutal doom se vi è piaciuto potete scaricarlo dal link nella descrizione del video qua sotto in basso eh, spero che questo mod spotlight non sia stato troppo noioso, è il primo che faccio, e eh, ovviamente potrò migliorare, potrò migliorare. Se avete dei suggerimenti, dei consigli da darmi su come fare i prossimi, scrivetemelo nei commenti, eh, detto questo, alla prossima, ciao a tutti.